Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video su, sulla vanilla Non so perché, stavo sbagliando Tra l'altro dovrei iniziare a dire che episodio è Quindi oggi siamo nell'episodio 21 e eh, voglio dire 31 <ride> Sono stupido ehm, In questo episodio vorrei, Ah, innanzitutto spero che non si sia tutto il che c'è fuori Ma non ci posso fare niente, ho provato a fare una prova audio prima sembra che non si senta, se si sente, eh, passa, e eh, non ci posso fare niente. Ehm, detto questo, è entrato un attimo da Marco prima, ma poi mi ha soltanto detto che ha fatto questo, che oltre a far laggare non serve a nient'altro, e vabbè, e poi ha detto che si è ciulato un po' di vetro. Poi, io spero di, che non si veda tanto che laggo nella registrazione però sto laggando e in questi giorni ho migliorato un po' eh, casa mia, ad esempio qui ho messo questa striscia qui che continua il soffitto che una volta non c'era poi ho messo questa scalinata in eh, granito che prima non c'era stessa cosa di qui e in questo posto qua che era molto brutto c'era una scacchiera di questi crafting table l'ho messo e ancora una stradina che ai lati ha i lati delle crafting table e basta poi prima o poi vorrei anche fare questa zona qui che per adesso è così ma tanto come è possibile che fanno tutto sto rumore oggi non fanno mai cioè in realtà si sì, intanto fanno rumore però io adesso sto registrando di sabato al sabato è sempre abbastanza quiete e oggi decidono di far tutto sto fracasso, ma vabbè ho già chiamato Madamarco, ho chiamato anche Big ma a quanto pare non ci sono. Madamarco purtroppo ha detto che c'era ma è andato via adesso. E in questo video volevo innanzitutto fare una mola che poi metto nella ender chest che ne ho bisogno poi nell'end per ri riutilizzare i libri che, non, che butto via, piuttosto di buttarli via e la mola non so come si fa ma probabilmente si farà con la pietra quindi cerchiamo mola non sono capace a scrivere si fa con una lastra di pietra che magicamente ho due bastoni che ho e due pezzi di legno qualunque quindi mi sembra due pezzi di legno qua e due bastoni qua abbiamo fatto la mola perfetto la mola mi serve la metto poi qui nelle robe che mi servono cosa volevo fare oggi? allora qua dentro ho messo altra roba tra l'altro questa roba qua magari la metto nella endorgest cioè che qua mi è più utile probabilmente prendiamo solo quello che mi serve ovvero questo ma si sì, prendiamo anche questo tra l'altro lancio di forza non dovrebbe più stare qui e neanche questo piccone dovrebbe rimanere qua se per questo. Questo è il posto dell'armatura, ok. Preso tutto, butto via un attimo la porzione di forza qui. Allora, cosa volevo fare in questo video? Volevo andare innanzitutto nel nether, e fare un generatore di eh, cobalto infinito. No, basalto, non cobalto, cobalto di colore. Oggi ho qualche problema mentale, ma lasciamo perdere allora farla abbastanza vicina a casa tipo qui tra l'altro perché c'è la ghiaia qui mettiamo la pietra va. qui anche rompiamo che tanto non penso serva facciamo un passaggio un po' più largo qui ora prima a fare così però probabilmente servirà un po' poi un po' più di spazio allora innanzitutto iniziamo a costruirlo senza allora, un blocco di appoggio ci serve, ci serve questi, questi materiali qua allora adesso so già che sbaglierò eh, però ci provo mettiamo qui il ghiaccio qui mettiamo questo e ho sbagliato perché naturalmente il ghiaccio non andava lì. Questo andava qui, quindi tocco di vellotto magicamente ce l'ho. Qui ci andava questo. E qui ci andava il ghiaccio. E qui ci va quello, quindi ora devo mettere la lava qua, non la vedevo più. Funziona qui. Ora c'è questo cretino che ci vuole rompere le scatole. Tra l'altro, volevo dirvi un segreto. Eh, però, magari lo faccio dopo, quando esco dal nether. Va. Ora, come potete vedere, se io mi mettessi qui così. posso farmare basalto all'infinito in questo modo qua quindi adesso magari non è proprio ottimizzato al 100% perché probabilmente si può anche solo mettere così eh? adesso vi faccio sapere si sì, funziona anche così io avevo fatto di uno strato più in là ora magari facciamo il soffitto alto 2 cioè alto un po' più alto ora è chiuso, non dovrebbe entrare nessuno tranne da qui però vabbè qua non ce ne frega niente altra cosa che volevo fare posiamo un attimo questa roba qui che non mi serve e il secchio me lo devo portare dietro volevo usare il bersaglio perché è un blocco nuovo della 1.16 e mi farebbe comodo avercelo quindi magari qui da qualche parte Magari ad esempio qua, che è una zona adatta da tirare al bersaglio, secondo me, tipo qui. Faccio, andiamo a prendere un attimo della redstone, perché sennò è un po' inutile il bersaglio. Ok ragazzi, appena craftato tutti i componenti che ci servono, ho anche dormito. E adesso allora vorrei provare a fare la cosa che abbiamo fatto nella nel video per... ho dimenticato la redstone a casa l'ho messa nella cesta e non l'ho presa comunque stavo facendo quello che ho fatto nello snapshot beh, di dimostrazione che comunque è anche un bel giochino e probabilmente presto faremo anche poi faremo presto anche poi dei minigiochi, spero poi di trovare qualcosa di carino e adesso quello che mi serve è fare una striscia spero di avere lo spazio perché mi serviranno tipo 4 blocchi, 3 ancora no 4, si sì ce l'abbiamo, manca un po' di spazio lì però ecco esattamente così deve essere, ora prendiamo l'arco miriamo al centro le abbiamo accese tutte? no non le abbiamo accese tutte, ora sarà un po' difficile al centro però ecco così l'ho fatto al massimo proprio e io non capisco come mai la farm di Polli si bug che il secchio rimane vuoto, secondo me ho sbagliato un po' di tick dentro però tecnicamente adesso appena esce un nuovo io mi basta prendere il secchio Vabbè, l'ho mancato, comunque prendere il secchio quando è pieno. E okay, vabbè. Prendere il secchio quando è pieno e sono a posto, però non funziona. Tra l'altro questa cosa qua mi sa che la dovrei fare un po' meglio perché fa un po' cagare. Tra l'altro non so se lo sapete ma qua dentro è tutto pieno di paglia. All'inizio volevo lasciare il tetto in paglia, poi ho deciso di cambiarlo. Comunque, penso che il video sia durato esattamente nulla. Quindi, eh, facciamo ancora qualcosa. Proviamo a, mettere, a vedere dove stanno bene le rose Wither. Quindi, magari togliamo questi due fiori qua blu che sono carini. Comunque, e proviamo a vedere come stanno le rose del Wither che ho qua dentro. Che okay, magari vado a provare a mettere qua nei vasi in un altro video, ma posso farlo anche adesso. E non so se. Ok, se ci, se ci metto sopra non succede niente, comunque. E' abbastanza figo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è che qui adesso mi è scritta mappa sconosciuta. Però ho messo in ordine tutte le mappe. Ad esempio questa è la 2. Ed è una mappa del tesoro questa è la 3, questa è la 4, 5, questa è la 6 sono tutte mappe del tesoro e continua fino a qua e intanto dentro ci sono alcune mappe che mancano chissà che fine hanno fatto però sono tutte le mappe che ho raccolto o hanno raccoltato persone ho deciso di metterle tutte qua dentro ora magari vi faccio vedere cosa ha fatto prima da Marco l'unico problema è che mi sa che l'unico metodo per farvelo vedere è andare in spectator o rompere tutto quindi magari è meglio di no al massimo poi vedrò mm, altre cose penso che non abbia proprio un argomento in questo video oltre a quello che vi ho già fatto vedere quindi posiamo che qui era aperto tra l'altro non mi ricordo se nella, nella nuova versione hanno aggiunto una nuova pozione, ma non mi sembra. Quindi posiamo un attimo questo qui. Mm, cose che devo ancora fare, non mi ricordo. Potrei provare a impostare una trama per questa stanza, che probabilmente sarà pressoché uguale a questa. A queste. Ma ah, sono fortunato che qui la pietra si rompe che è una meraviglia questa zona qui l'ho fatta per mettere noi cose del, ne del nether quindi a questo punto potrei fare una trama del nether che non so come impostare quindi adesso magari cerco alcuni blocchi del nether qui c'è un po' di legno e proviamo col legno blocco, ho detto che avrei usato molto e probabilmente una trama molto figa è questa adesso qui è tutto da invertire quindi così qui invece così così e così non si nota molto quindi magari non facciamo così tra l'altro non mi ricordavo che era così duro il legno, lo ricordavo molto più soffice. Quindi prendiamo un po' di legno e andiamo a fare una trama così. che mi sembra carina come pavimento, sembra non lo so, comunque è carina allora ragazzi è passato un po' di tempo, io ho fatto il pavimento, ho deciso anche di da questa parte iniziare così poi comunque mi sembra che sia molto simmetrica la stanza, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 questa roba qui in più quindi magari la rompo ok, io ora ho fatto mangiare un attimo del pollo qui eh, la texture che volevo fare la trama diciamo è così l'unico problema è che ho paura che poi sia un po' ripetitiva perché effettivamente c'è è molto carino questa trama, però io sto facendo molte scacchiere. Dovrei provare anche altre trame che però non so. Qui non possiamo fare niente. Quindi poi farò questa trama qui anche a tutte le altre parti. E comunque detto questo il video è finito, spero vi sia piaciuto. E lasciate un like, magari non volevo scavare così tanto volevo dire magari metto giusto della, dei bottoni del nether qui così così si vede che è proprio nether e qui ho rotto un blocco Comunque detto questo, il video è finito, spero vi sia piaciuto e ciao!